Sb*****a! Ah. Allora, oggi ti parlo di... In questo video ti vado a parlare di Giorgio Mendes Profilo di un, di un agente di calciatori, insomma, che sicuramente conoscerai e Faccio riferimento a questo, a questo libro Che è una, un bel lavoro di giornalistico Che racconta la storia del... Della gente, attraverso le voci dei suoi collaboratori, giornalisti, eccetera, presidenti vari e quant'altro. Mendes è come saprai: è un agente top e non ti sarà il nuovo il nome. Ciò che stupisce in Mendels Mendes è la sua facilità di relazioni il, il suo savoir-faire. È proprio questo sicuramente il, il motivo del suo successo. sicuramente lui ha, è riuscito, va il merito di aver internazionalizzato aver reso pubblico un modello che in patria è noto, è evidente È quello appunto de, che lui propone non è solo un agente di calciatori, lui è quasi un diplomatico, un, uno 007 non tratta solo con i giocatori che sono sicuramente i suoi clienti lui fa da intermediario con le società calcistiche, con i fondi con la finanza e questo è dovuto proprio alla sua capacità di relazionarsi è un amico, è amico di tutti fa, fa, fa fondamento su, su valori che sembrano appunto semplici che sembrano diffusi Ah, proprio la semplicità a mio modo di vedere la, il suo il suo passaporto va, va per farti un esempio io per esempio, l'ho anche, anche contattato cioè, io, io ho mandato ho ricevuto la risposta da, da Jesse Puder dice in questo momento no, non, siamo in, non stiamo cercando gli avevo mandato vabbè, un tipo curriculum una cosa del genere in questo momento non stiamo cercando, però ti auguriamo tutto il meglio. Ma non ho risposto. Quindi in Portogallo, parlare più lingue è, è abbastanza comune come, come, come profili. Nei profili, nelle, vendere un'arte, la vendita diciamo fa parte della cultura portoghese. Eh, vendita, Vendere significa uh, sapersi, è l'arte del relazionarsi, no? Quindi alla base di relazio, delle relazioni c'è cioè il nucleo familiare, eh, si torna sempre lì. E nel suo libro lui traduce, lo traduce, traduce in, in, con undici comandamenti, diciamo, il, il, suo, il suo stile, quello, i suoi segreti. Uno, e, sono, e fanno proprio il titolo ai capitoli 1 onestà, 2 persistenza, 3 definire obiettivi, 4 lavoro, 5 ambizione, 6 dedicazione, 7 spirito di sacrificio, 8 determinazione, 9 famiglia, 10 empatia, 11 senso di responsabilità Giorgio Paolo Agostiglio Mendes. Nasce a Lisbona il 7 gennaio del 1966 da Maria Boa Hora Grosso, Agostini e Manuel Cabanas. Il padre è un dipendente della Petrogal, azienda petrolifera nazionale, dove si occupa di sicurezza, controllo accessi e similare, insomma è un po' portiere, il un portiere, fa il portiere. Attività di portierato. La mamma lavora per lo più in casa, ha grande manualità, una discreta manualità, e occasionalmente vende i suoi prodotti nei vicini mercati locali, nelle, fie, nelle fiere. Realizza lavori in vimini, cesti, cappelli, borse e quant'altro. E' proprio questo l'esordio, con questo esordisce George Mendes come venditore. George Mendes ama lo sport da sempre, frequenta gli ambienti del dopolavoro della Petro Galla dove gioca anche a calcio. E nelle squadre appunto giovanili. Il fratello Manuel, di qualche anno più grande, intanto si è trasferito al nord del Portogallo dove gestisce un'azienda di vinili, vernici. E molto presto Mendes ha la possibilità di giocare a calcio, di spostarsi quindi a Viana Castello, al nord. e Gioca, inizia appunto a questa... Esperienza nella Vianenses, squadra di seconda categoria, siamo ai 21 anni circa. Da quanto apprendo in rete, il valore tecnico non è di altissimo livello, non saprei dirvi quanto sia possa essere vero. Fatto sta che le sue attenzioni si indirizzano ben presto sui temi imprenditoriali del gioco infatti da come si capisce non riceverà mai stipendi relativi appunto come giocatore al, al gioco e a Viana mh, chiede al presidente di aiutare nella vendita dei spazi pubblicitari infatti il, mh, lo stadio non, non ne aveva e appunto lui si occupa di, questi, di, questa, di vendere spazi pubblicitari allo stadio aiuta il fratello e, e da lì a poco mette su qualche, una, qualche, qualche denaro, qualche soldo che, che lo investirà appunto nella sua prima attività imprenditoriale. Appunto si narra che c'è il, pre, il prestito del fratello, ci sono questi soldi della, della pubblicità, della vendita pubblicità e ci sa, si dice anche che ha chiesto di, chiede, chiede dei soldi in banca mille contos, sì, il, la leggenda narra quindi mette, mette su una cifra e apre la noleggio video lui è grande amante dei, dei, del cinema, della musica ama Denzel Washington Robert De Niro e altri nell'articolo poi che ti invito a vedere tutti, e in descrizione ti metto tutto, tutto, tutti i link eh, alle fonti da cui ho ottenuto quindi inizia la sua avventura come, come impresario e ben presto entra nel mondo delle discoteche e della ristorazione gli viene affidato il complesso turistico Lusia Mar nel Migno nel Migno poi lì sempre al nord apre una panineria siamo appunto nell'ambito della ristorazione, hamburgeria da lì a poco eh, apre una discoteca a Camigna, questo appunto che gli permetterà di attrarre i giocatori e le, i personaggi appunto del mondo del calcio e dello spettacolo, i giornalisti e quant'altro. Quindi inizia questo appunto che gli che permette di creare relazioni con i giocatori e anche con gli altri agenti. Inizia a attirare quindi i giocatori, il suo nome gira nell'ambiente e arrivano le prime collaborazioni importanti. Il primo nome è Nono Espirito Santo. Le fondamenta dei suoi affari sono evidentemente nella, nel nord del Portogallo, nell'area di Porto e nella Galizia. Dove con il presidente Lendoiro sono leggendarie le, le, prime, le prime negoziazioni, no? una relazione con Lendoiro che va oltre quella professionale, quando vuole prende la macchina e parte per il nord del Portogallo, la sua cento, la prima macchina è la, la 127, ma eh, siamo in età molto giovane ancora. Eh. Cene che vanno fino a notte inoltrata, gli accordi si fanno rigorosamente dopo aver mangiato. Magari davanti a, davanti a un caffè, un amaro, poi arriva il Valencia di Lim, iniziano i grandi club, le grandi collaborazioni, il football club Duoporto di Pinta da Costa, dove per anni in uno, uno spirito santo, l'amico suo fidato farà il manager. Poi arrivano i club inglesi, il Newcastle è il primo successo internazionale con il trasferimento di Diogo Viana sia sì, con i Glasgow Rangers Capu con Capuccio il Manchester United poi dove con Alex Fer Ferguson darà vita alla stella di Cristiano Ronaldo eh, di questo non ne parliamo perché comunque è, è attualità e è... è nota e quindi il suo nome è... in patria è... ormai è conosciuto è Un agente di alto livello, top, è uno 007. Quindi è importante anche la relazione con Vieira del, del Benfica, nel 2004. Poi diventa agente di Mourinho che aveva vinto l'anno la prima la Champions con il Porto, e con il quale poi decide il trasferimento al Chelsea, al Chelsea dei russi dei presidenti russi con i quali anche ha grandi relazioni con Ribolev del, del, al Monaco no e, e quindi siamo ormai siamo ormai sulla cresta dell'onda con George Mendes che, che a questo punto già ha grandi nomi nella, nella scuderia con Deco Riccardo Calvaio, Paolo Ferreira, Thiago, Maniche, quindi Barcellona, Real Madrid, l'Impero Mendes mette le radici quindi a Madrid, a Monaco, dove i trasferimenti che realizza sono di livello importantissimo, Radamel Falcao, Motigno Pep, quindi sulle gesta e sui trasferimenti abbiamo dato qualche accenno che già penso sia di importante, ma in rete si, trova molto, si, trova, si trovano grandi informazioni su questo, di questo tipo. Fatto sta che ad oggi Mendes è uno dei manager più attenzionati del mondo, per Forbes vale 104 milioni di commissioni anno nel 2020, per un numero di clienti che ammonta a 137, un miliardo di dollari di contratti. È il numero 3 nella lista forbes del 2020 dopo scott boras e jonathan barnett agenti sportivi americani appunto di baseball e soccer per quanto riguarda la famiglia mendes è molto riservato Il rete non si trova granché ti posso dire che è casato in secondo matrimonio con sandra barbosa con la quale ha tre figli in totale cinque i primi due sono con la del primo matrimonio con Fernanda Faregna, in particolare Marisa, figlia di questo matrimonio, lavora con lui e si occupa di, man di management del dell'immagine dei giocatori, quindi marketing, quindi attraverso la sua Bolaris Sport gestisce l'immagine dei giocatori della JS Foot e, e soprattutto quella di Ronaldo. La Justi Food negli ultimi anni ha ampliato gli orizzonti, gli orizzonti e si è impegnata anche in, con giocatori, con sportivi di, non solo del calcio, anche quindi eh, ciclismo. Il ciclismo ha, è stata instaurata questa relazione con l'agenzia Corsa mh, si occupa appunto di, di, delle, delle immagini di, di ciclisti. Non solo ciclismo, anche atletica con Mamona, l'atleta Mamona portoghese di origini angolane, africane. Non solo quindi anche, non da ultimo, Leclerc e la Formula 1. Negli ultimi anni poi non sono, non sono mancate polemiche e situazioni illegali da affrontare. È evidente appunto che con un'esposizione tale cioè, il rischio è alto e, e si è dovuto difendere dalle di, presunte accuse di, di fuga di capitale nei paesi, paesi nei paradisi fiscali, evasione del fisco e quant'altro sempre nelle iscrizioni di tutto, George Mendes è anche oggetto di studi internazionali da parte di, di, studiosi, di studiosi in particolare Pippo Pe, Russo che con il suo libro con il suo libro appunto, ha indagato le faccende, le faccende le, le, il mondo relazionale, le relazioni di, Me, di Mendes, Pippo eh, Russo, è docente di sociologia dello sport a Firenze e appunto ha studiato, ha osservato il modello relazionale della gente portoghese e, e di come si è riuscito a amicare, a creare relazioni con il mondo dell'alta finanza. Diciamo che, ha, che avrebbe trovato il centro nel, nell'Atletico Madrid di Michelangelo Gil, dove, si sarebbe, dove ci sarebbe anche Berta, un, un, banc, un, bancario, un ex bancario italiano che era entrato nel mondo del calcio attraverso il Parma prima, poi il Genoa. E poi si è spostato alla corte di Gill a madrid quindi quindi c'è anche questo libro di pippo russo che, che parla l'orgia del potere si chiama l'orgia del potere di pippo russo tradotto anche in portoghese in cui appunto si parla attraverso appunto le, le, gli scambi, gli scambi le transazioni si parla appunto della storia de, de, de, della gente e quindi un altro tassello di storia è George Mendes poi è ultra premiato come Agente, Globe, Soccer, Award, Dubai, sempre presente in grandi, questi grandi eventi internazionali dove si parla, di dove si premiano i migliori sportivi dell'anno e agenti. E quindi questo è quanto. Se il video è sempre la solita storia, ti è stato utile? Metti un like. E se interagisci, condividi, iscriviti e quant'altro, ok? Alla prossima!